Uh, ad esempio con la nona bemolle uh, con la tredicesima bemolle eccetera eccetera uh, stiamo sul semplice oggi uh, quindi uh, re in diminuito sol settima do minore o do minore settima anche qui si può trovare in, in mille varianti do minore sesta do minore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 minore mettiamoci in questo caso o la settima no, minore, piacere. A fare ancora un'aggiuntina eh, un piccolo passetto avanti aggiungiamo anche la nona eh, quindi sul re eh, posso suonare la, la nona bemolle la nona minore quindi seconda minore in questo caso mi bemolle per dare un, eh, un colore particolare all'accompagnamento sul solo settima, stessa cosa, quindi nona bemolle, nona seconda minore, seconda bemolle o non nona minore chiamatela come volete e sul do minore è re, quindi nona maggiore proviamo